Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. era principio, ora e sempre. Cuore sacerdotale di Gesù. Tuo. Maria, Madre del Sacerdote. Prega per noi. O Gesù, nell'infinito tuo amore per gli uomini, dicesti un giorno agli Apostoli, la Messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella Sua Messe. Noi ti supplichiamo umilmente di accogliere nel tuo cuore il sacerdotale e di presentare all'Eterno tuo e nostro Padre questa medesima preghiera. Che ora con fiducia ripetiamo vantaggio del nostro Istituto. Tu vedi come quest'opera sacerdotale da te voluta ha bisogno di religiosi fedeli e generosi, disposti a dedicarsi totalmente alla santificazione dei tuoi ministri. Nell'ultima scena hai pregato il Padre per il discepoli pregano ora per questa congregazione perché possa corrispondere alla missione che tu le hai affidato potremmo così meglio glorificare il Padre e offrire al tuo cuore sacerdotale amore e parazione Maria tua e nostra madre avvalori questa nostra preghiera Amen. ecco e allora oggi, oggi andiamo ad incontrare la personalità e la storia di una donna che è stata così importante nel nostro cammino, nel cammino di, di inizi della nostra, della nostra opera che è appunto è eh, madre Beatrice di Rorai, che noi chiamiamo Bice, o in alternativa Madre Lorenza, perché era il suo nome di religione, quindi tanti nomi. Di solito la chiamiamo Madre Bice, ma insomma, sempre lei. E vita breve, lo sapete, la conoscete, spero che abbiate letto quello che ci dice Padre Venturini. Se no, lo leggerete perché è molto interessante quello scritto, molto dettagliato nel descrivere la sua vita eh, ne parleremo insomma eh, oggi lei muore appunto il 14 luglio del 1930 quindi nessuno di noi l'ha conosciuta naturalmente neppure dei nostri confratelli più anziani eh, di lei abbiamo due fotografie una che è quella che vedete sempre che adesso metteremo anche in chiesa Accanto a Farda Venturini, una è morta. Una volta si usava a fare le fotografie ai morti, quindi abbiamo la sua foto con il pelo circondata di gigli eh, alla sua morte. Lei era nata nel 1890 e morta nel 1930, quindi aveva appena compiuto una settimana i suoi 40 anni. Eh, L'anno 1930 sulle memorie di padre Venturini è un anno particolarmente scarno, un po' perché era appena iniziata la congregazione, quindi c'era meno tempo di pensare, di scrivere e più cose da fare, da lavorare, quindi probabilmente il padre aveva anche meno tempo per tenere memoria scritta eh, di quello che viveva, di quello che faceva. Però il 30 stupisce un po' perché il primo di gennaio padre Venturini scrive, e lo chiama l'anno dell'amore, così lo chiama questo 1930. Anno dell'amore di Dio verso di lui, di cui non dubita, e anno dell'amore suo verso Dio, di cui dubita un pochino di più, a dire la verità. Comunque lo mette sotto questo grande titolo, di anno dell'amore. Poi ammette, appunto, come accennavo adesso, che le occupazioni crescono di giorno in giorno, la famiglia diviene ognuno più numerosa abbiamo visto ieri, continua l'altro ieri le opere di ministero si moltiplicano e richiedono molto del mio tempo quindi ammette che di essere in un tempo di occupazione da allora, quindi dal 1 gennaio al 14 luglio silenzio, è l'unico anno vi ho detto che il 7 marzo è ricordato sempre nel 39 è l'unico anno in cui neppure del 7 marzo si parla quindi c'è un lunghissimo silenzio di padre Venturini fino appunto al 14 luglio del 1930, data in cui lo sappiamo muore eh, madre Pice, sette mesi dopo aver iniziato il piccolo esperimento di congregazione di comunità eh, religiosa femminile che come sapete era nato l'8 dicembre del 1929, quindi lei ci ha vissuto per sette mesi. Eh, era stata madre bici era stata malata più volte eh, nel decennio precedente però eh, l'anno prima di, della sua morte era stata operata nuovamente per un tumore probabilmente un tumore all'intestino e la sua morte avviene sì, probabilmente per tubercolosi intestinale in conseguenza dell'operazione quindi non è stata neppure una morte insomma è stata piuttosto dolorosa sicuramente e quel giorno annota Padre Venturini quello che gli ho riportato sul libretto e che possiamo anche rileggere insieme perché eh, sono parole molto molto intense e così dice Padre Venturini il 14 luglio 1930 Fiat un nuovo colpo doloroso per la piccola opera ma specialmente per il piccolino di Gesù Così si autochiama lui, il piccolino di Gesù. Egli ha preso con sé in paradiso quella creatura angelica che per lo spazio di lunghi anni mi era stata di tanto aiuto che nessuno potrebbe dirlo a parole. Essa mi fu specialmente maestra di purezza e con la sua parola e col suo esempio tanto mi eccitò all'amore di Dio. Signore, se l'opera esiste, non è forse per quell'anima? Fiat adoro i tuoi disegni, amorosi sempre tu leggi nel mio cuore Gesù tu omnia nostri, nosti, nosti eh, non nostri, lì c'è un errore omnia nosti vuol dire conosci tutto in latino. manda ancora quell'angelo sulla terra ad assistermi, a difendermi, a guidarmi da solo Signore non so fare un passo Domine, miserere mei Madre dell'anima mia aiutami ora dal paradiso sono parole molto accorate queste di padre Venturini. E sappiamo che è stata per lui un grande aiuto, madre Bice, una gravissima perdita questa sua morte. E sappiamo anche dal racconto che madre Stefania ha fatto degli ultimi giorni della vita della madre, che penso qualcuno di voi avrà letto perché l'abbiamo pubblicato su quel libricino dedicato alla madre Bice. Eh, madre Stefania racconta quanto padre Venturini era stato vicino a madre Bic negli ultimi sei giorni, praticamente quando dall'ospedale gli hanno detto che non, non si poteva fare più niente, ha preso in affitto eh, una parte della casa quella con la torretta che è vicino alla nostra e, per poterla avere vicino e quotidianamente lui faceva la scuola avanti e indietro tra casa dei padri e questo piccolo questo appartamento che aveva preso eh, per, per le sorelle e, appunto accompagnandola fino fino all'ultimo istante eppure pure è strano perché ci sono queste poche righe e poi padre Venturini non dice più niente di madre dice fino a quello che voi vedete lì, a proposito di una direzione spirituale, che è del luglio 1945. 15 anni di assoluto silenzio, quasi che quel nessuno potrebbe dirlo a parole, sia stato proprio il suggello eh, del, del suo silenzio. Il padre torna a scrivere. Questa, questa nota a proposito di una direzione spirituale nel 1945 e poi sulla Madre Vici scrive tre esortazioni alle sorelle nel 1953, nel 1954 e nel 1955 quindi 23, 24, 25 anni dopo la morte di Madre Vici la prima la scrive dagli Stati Uniti dove era andato in viaggio una, quasi avesse bisogno anche di una di una distanza fisica, geografica, oltre che di una distanza temporale, per parlare di lei. È chiaro che noi non possiamo e forse non dobbiamo entrare nel, troppo nelle dinamiche personali di questo rapporto che ha legato sicuramente in maniera molto profonda Padre Mario a Madre Vice. E sicuramente si sono anche sommate delle delle necessità e delle convenienze dall'esterno che possiamo facilmente intuire perché Andrea madre diceva un grande peso anche nelle decisioni del padre oltre che nella formazione e forse ritenne non opportuno eh, parlare subito eh, molto eh, di lei e del rapporto che c'era eh, tra di loro. Noi ci avviciniamo in punta di piedi come è nostro dovere come sempre è dovere quando si parla di storie e di persone, di relazioni e eh, a partire da quello che abbiamo eh, cerchiamo di trarre qualche, qualche nota appunto che possa far bene alla nostra storia e anche alla nostra spiritualità a partire appunto da, questo, da questa relazione che li lega e poi a partire da qualche caratteristica che Padre Mario evidenzia sulla personalità di Madre Vice e che posso, può essere anche un'eredità eh, per noi allora sappiamo che tra Padre Mario e Madre Vice avevano 4 anni di differenza padre Mario era dell'86 Madre Vice era del 90 ehm, sappiamo che il rapporto tra di loro ce lo racconta no? lì nel proposto Di una direzione spirituale. Era iniziato quando lui era giovane Cappellano a Cavarzere e lei si era presentata al suo confessionale. L'aveva accompagnata nella preparazione alla vita eh, consacrata. Nel 1913, Madre Bice era entrata tra le figlie del Cuore di Gesù a Roma, la fondazione della Madre Dr. De Martini. E, e poi nel 1916, lo avete letto, lo leggerete, era stata poi rimandata a casa subito prima della, professe, della prima professione dopo una malattia per cui non era stata ritenuta eh, possibile per lei continuare la vita claustrale e così almeno leggono lei e lui la vicenda anche dopo che lei nel 1915 aveva fatto quell'offerta di cui abbiamo già accennato della sua vocazione perché potesse sorgere la, la congregazione, l'istituto maschile, e perché in quel frangente Padre non fosse chiamato alle armi. Eh, ma la cosa che a noi interessa soprattutto è che tutte quelle conquiste spirituali degli anni venti che abbiamo visto insieme, no? che, sono molte di più di quelle che abbiamo visto ma ne abbiamo accennato se non altro quelle devozioni specifiche dell'opera tutta la teologia che padre Venturini negli anni 20 prepara per il suo istituto quegli anni lì sono anni di profondissima corrispondenza tra i due e di grandissima collaborazione tra i due tutto quello che si forma di fondamenta del nostro istituto si forma insieme nella collaborazione molto stretta tra Padre Mario e eh, Madre Lice. Le costituzioni che il padre scrive, come avete visto, le scrivono insieme perché Madre Lice aveva imparato a memoria le costituzioni delle figlie del cuore di Gesù e quindi poteva aiutare Padre Mario, che di vita religiosa sapeva pochino, a eh, formarsi alla vita consacrata e alla vita religiosa. Quindi il suo apporto è stato veramente fondamentale per l'Istituto. Il suo apporto è stato fondamentale però anche per Padre Mario, per la sua eh, formazione personale. E, e la cosa che, che, che stupisce, mm, eh, che è veramente notevole, è che a un certo punto il rapporto che era nato di direzione per Padre Mario nei confronti della Madre Bice si ribalta o meglio, ancora meglio, diventa reciproco cioè i due si dirigono vicendevolmente e lui non ha paura di dirlo a proposito di una direzione spirituale non era solo la sua nei confronti della Madre Bice, ma è quella della Madre Bice nei confronti di lui i due per diretta missione di entrambi si dirigono a vicenda e anzi direi che la madre vicina nei confronti di padre Mario aveva un doppio ruolo quello di madre dell'anima mia lo definisce lui in quello che abbiamo letto e guardate che è un termine fortissimo perché in questi tempi parlare di madre spirituale è qualcosa di assolutamente rivoluzionario già adesso se uno dice, ah ma io non ho il padre spirituale, ho la madre spirituale eh, già adesso è strano, figuratevi eh, nel 1920 cosa poteva voler dire un termine così quindi la madre dice, aiuta spiritualmente l'anima, tra virgolette, di padre Venturini e nello stesso tempo eh, è il suo buon superiore, come la chiama lì, B.S. a volte scrive per non essere troppo uh, esplicito, b il, il B.S., un articolo maschile, e, e, però sappiamo che è, che è la madre bice, no? E quindi ha anche la funzione di formarlo, non solo di accompagnarlo nella sua crescita spirituale, ma di formarlo alla vita consacrata come eh, farebbe un superiore, il superiore di una casa di noviziato, ad esempio. Eh, quella persona, lui la definisce che dirigeva i miei passi nella via dello spirito per la mia santificazione e poi perché divenisse nella mano del Signore uno strumento meno adatto possibile per la fondazione dell'opera quindi gli insegna tutte le dinamiche sia della vita spirituale ma anche del comportamento la regola della giornata tutta la formazione alla vita religiosa che ciascuno di noi parebbe o ha fatto eh, in un suo... Eh, Noviziato, un vero e proprio noviziato con le relative prove e pendenze, lui dice quindi lei dava anche da fare impegni di un vero e proprio novizio ecco, mi sembra veramente che questa è qualcosa di, di, di grande padre Venturini dice che è qualcosa di singolare per non dire dello straordinario così lo definisce lui, questo loro rapporto e mi piace sottolineare anche per la nostra vita quanto eh, i nostri due siano stati bravi eh, ad insegnare l'uno all'altra e ad imparare ad imparare l'uno dall'altra non senza difficoltà eh? Madre Bicera ha un carattere molto forte ostinato poi lui la definisce qui e il padre Mario non dimenticava di avere quattro anni di più e di essere sacerdote mentre l'altra era una donna era anche più giovane e quindi alle volte sorgeva in lui anche un po' di ribellione nei confronti di queste indicazioni che lei ne dava ma nonostante questo hanno imparato ad imparare l'uno dall'altra ecco io credo che è sempre difficile nella vita consacrata, nella vita presbiterale parlare del rapporto tra uomini e donne eppure è, è fondamentale, è importante e noi abbiamo una radice carismatica che ci può aiutare in questo faccio delle piccole parentesi sia attuali che, che, che bibliche mi sto occupando da un po' anche per via della scuola, così, della questione delle donne nella chiesa. E è un tema molto delicato, ma che soprattutto da parte femminile, ormai le donne più presenti mi sostengono, è sentito come urgentissimo. E a volte eh, se ne parla troppo, rischiando di dire delle banalità, no? quando si fanno tutti questi elogi al mondo femminile senza le donne, cosa farebbe la chiesa, le donne portano nella chiesa questo, questo, questo, ma le donne non hanno bisogno di elogi, perché gli elogi non fanno altro che allontanare le questioni reali, allontanare i problemi, allontanare il dialogo, perché quando tu elogi una persona la metti su nel tuo altarino e se ne sta lì, e tu stai qui, e vai avanti per la tua strada, quindi non è questo il modo, come non è quello il modo di pissare la cosa e dire sì, è un problema tra gli altri, va bene, è un problema a volte proprio, eh, e quindi mh, non, non affrontarlo, non dire nulla, per la paura ma è un problema delicato, meglio non dire niente, perché dopo dico qualcosa di sbagliato, anche così non, non si risolve niente. No? Ecco, eh, Credo che sia questo il momento, anche per via del cammino sinodale che stiamo facendo, è il momento urgente, importante per dialogare, per affrontare, ma in maniera molto serena, questo, questo tema del rapporto tra uomini e donne nella Chiesa. E forse chiederci, ciascuno di noi, secondo se è un uomo o una donna, insomma, se sappiamo collaborare e come sappiamo collaborare tra uomini e donne, consacrati e consacrate tra presbiteri e laiche tra suore e laici ma fate tutti gli intrecci che volete e se ehm, se sappiamo imparare gli uni dagli altri o se i nostri rapporti sono sporcati da sentimenti di superiorità o di inferiorità o, o o da rivalità, rivendicazioni da una parte o dall'altra com'è il nostro rapporto reciproco anche dentro la congregazione ma anche fuori tra uomini e donne siamo capaci di insegnare e di imparare con uguale, con uguale umiltà o ci sentiamo solo insegnanti o solo discenti? Anche solo discenti non è il massimo, è eh? come dovessimo sempre imparare. Abbiamo qualcosa da dare tutti? Come abbiamo qualcosa da ricevere tutti? Quali donne, se siete uomini, o quali uomini, noi donne, dobbiamo e possiamo ringraziare perché ci hanno insegnato qualcosa di importante? su Dio, su noi stessi, sugli affetti, sulla confidenza, sulla reciprocità. Forse ci fa bene guardare la nostra storia pensando a quali donne o a quali uomini ci hanno aiutato nel nostro cammino di fede e nel nostro cammino di vita. Anche Gesù ha imparato dalle donne forse di più che dagli uomini nella sua natura di uomo lui ha imparato, io credo moltissimo, dalle donne naturalmente da Maria, che era sua madre il colore degli occhi di Gesù era il colore degli occhi di Maria, penso perché io non so che colore abbia, quindi avrà preso quelli della mamma eh, ma al di là di questo anche eh, le donne che lo seguivano che lo aiutavano basta scorrere il Vangelo no? Marta e Maria questa amicizia enorme che Gesù aveva con queste due donne per cui andava a casa loro abitualmente poteva rifugiarsi no? dalle dal fatiche del ministero a casa loro e sotto la croce ha trovato le donne le uniche capaci a dargli consolazione in quel momento nel giardino della risurrezione ha trovato le donne le prime che l'hanno annunciato, risorto io penso, spero di non dire cose sbagliate ma non credo che dobbiamo anche pensare che Gesù era un uomo ebreo maschio e che quindi sia stato anche sensibile alle attenzioni e alla vicinanza delle donne che lo seguivano e che abbia imparato da loro soprattutto la tenerezza e la cura dei gesti. Mi piace pensare che è vero che nell'ultima cena Gesù ha lavato i piedi ai suoi apostoli, ma da chi l'ha imparato quel gesto? forse da Maria che a Betania pochi giorni prima gli aveva unto i piedi con il suo nardo prezioso o forse dalla donna peccatrice che li aveva lavati con le sue lacrime e Gesù sarà stato sensibile a quel tocco, a quella cura, a quell'amore che passava proprio a partire dai piedi e credo che abbia voluto trasmettere questo amore, questa dedizione anche ai suoi in quell'ultima cena. Noi carichiamo di gesti di significato simbolico, dare la vita, eh, mettere giù un mantello, eh, tutto quello che volete, ma forse dobbiamo anche a volte mantenerci sul, sul primo livello, no? quello fisico, quello eh, affettivo che questo gesto porta con sé e che lui aveva imparato dalle donne Gesù ha imparato dalle partorienti la sofferenza e la gioia del nuovo nato e è diventato il paragone che lui ha usato per parlare di quel passaggio che andava a fare sulla croce ha imparato dalle mamme la cura per i bambini ha imparato dalle cuoche come si mette il lievito nella pasta e e dalle donne di casa come si spazza la casa per trovare la moneta perduta ha imparato dall'Emoloissa come si vince la vergogna e ha imparato dalla cananea cosa vuol dire amare con ostinazione ecco Gesù ha insegnato sicuramente, lui è il maestro ma anche imparato e ha imparato anche dalle donne ad essere uomo io credo che questo canale di reciprocità che ci viene addirittura da Gesù che poi attraversa tutta la Chiesa con alcune punte più visibili di cui anche la nostra carismatica è un segno sia proprio da recuperare e forse come Chiesa siamo un po' indietro la società un rapporto matrimoniale, forse hanno fatto dei passi un po' più veloci nella reciprocità, mentre noi siamo ancora un po' in affanno in questo importante, in questo importante tema. E allora possiamo davvero chiedercelo, no? Eh, quanto è importante il nostro rapporto, la nostra relazione, appunto, magari con qualche amico o con qualche amica con cui siamo più in sintonia. Cosa ci aiuta a essere di più consacrata o consacrato l'amicizia dell'uomo o della donna che noi abbiamo? Come, come custodiamo questo rapporto? L'avete letto, no? Siamo negli anni venti, padre Mario e madre Vici si trovavano anche tre volte al giorno a stendere le Costituzioni, lui si metteva col tavolino contro il muro e lei si metteva sulla sedia là, con i polsini, lo dice specificatamente, il polsino fino qua giù e il colletto fino qua su, eh? perché i loro incontri tre volte al giorno fossero custoditi. Non siamo più negli anni venti. Ma la custodia delle relazioni è una cosa ancora molto importante. Eh, cosa vuol dire per noi parlare di, eh, di pudore, di riservatezza, di discrezione, di rispetto? Come amiamo? Da consacrati o nel nel, nell'ordine di vita che, che ciascuno ha? Come amiamo e non solo nell'ideale, no? ieri abbiamo parlato dell'amore di Cristo, a volte rischia di rimanere un ideale quello, poi è la persona concreta che tocchiamo. Dov'è quello degli abbracci? Ecco, eh, oggi è il giorno degli abbracci, ci siamo. Eh? La, quella persona concreta che, che tocchiamo, che, che fa la nostra vita eh, e la nostra relazione. Ci sappiamo amare da consacrati, da presbiteri. Non l'amore generico per l'umanità intera, ma l'amore per quella persona che abbiamo davanti, come passa. È vero che nella Chiesa abbiamo anche esempi poco luminosi di rapporti reciproci, come anche di poca libertà a volte, di, di rapporti asimmetrici, di eterodirezioni, di tutte queste cose poco simpatiche. Ma abbiamo anche esempi luminosi di libertà e di rapporto di amore, di vero amore, tra consacrati e consacrati, tra uomini e donne che sanno rispettare e non possedere l'altro e l'altra. E crescere insieme, ecco, imparare vicendevolmente, torno su questo perché mi sembra una delle eredità più importanti che Padre Mario e Madre Bice ci hanno lasciato, imparare reciprocamente l'uno dall'altra voi sapete che noi abbiamo quel tesoro che è quel bauletto pieno di lettere di madre Alice e loro hanno le lettere di padre Venturini che però sono un po' meno lei eh, scriveva di più eh, ecco lì dentro anche se nostra colpa <ride> avrebbe bisogno di, di un sacco di lavoro per tirarle fuori, riscoprirle, rileggerle, lì dentro c'è realmente tutta la ricchezza di una reciprocità coltivata con attenzione giorno dopo giorno, dal 1916 al 1930, per ogni anno abbiamo il picchetto delle lettere di carta velina, tantissime, che eh, loro si, si scrivevano, la reciprocità, la capacità di sostenersi, di offrire, di sacrificare, di confidarsi. Molte di quelle lettere non riusciamo a datarle perché loro non scrivono fatti reali, scrivono intuizioni, sentimenti del cuore, ehm, preghiere, il ehm, loro cuore, la loro intimità. Credo che ci dovremmo lavorare un po', eh? Sia a livello carismatico che a livello personale su questo rapporto. Vabbè, detto questo, che credo che ciascuno di noi ha il suo bel materiale di riflessione, già da questo sul suo rapporto con l'altro sesso, ehm... Mi piace sottolineare anche alcune delle virtù che padre Venturini ha sottolineato in madre Cricenti, che ci possono aiutare poi anche nel nostro cammino spirituale. Ehm, lo fa soprattutto in quelle tre esortazioni di cui dicevo prima che scrive alle sorelle, anche perché non dice molto di più, eh? tre esortazioni e questa nota non molto più. Prima di tutto ci dice il padre, dice il padre alle sorelle, ma vale per tutti: dovete imitarla nel grande amore che portava all'opera, per la quale per lunghi anni sostenne tanti sacrifici fino ad offrire e sacrificare per essa la propria vita. Allora, grande amore che portava per l'opera. Quindi, la prima virtù che lui vede è la passione che lei aveva per questa, questo sogno, questo ideale questo piccolo punto lontano, lo chiama lei, nei primi anni eh? che poi si avvicinava progressivamente, ma che cercava di coltivare e per cui, dice padre Venturinio sostenne tanti sacrifici allora, questa dimensione del sacrificio a noi non sta più tanto simpatica allora era usata, l'abbiamo visto ieri molto di più ma se la dimensione del sacrificio non ci sta più tanto simpatica non è che per questo non dobbiamo offrire la nostra vita e allora mi piace ricordare qui perché secondo me può farci fare uno stato spirituale molto interessante quello che il Papa Francesco ha scritto nella Patriscorde nella Patriscorde Papa Francesco, parlando di San Giuseppe naturalmente eh, ha parlato hm? del sacrificio ma ha tradotto sacrificio di sé in dono di sé e ha detto così ogni vera vocazione nasce dal dono di sé che è la maturazione del semplice sacrificio anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità Lì dove una vocazione matrimoniale, celibataria o virginale non giunge alla maturazione del dono di sé, fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell'amore, rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione. Non bellissime queste parole, perché ci dicono, va bene, abbiamo sempre parlato di sacrificio. Ma la maturazione del sacrificio è il dono, perché il dono è felicità, è gioia, è fecondità. Il sacrificio da solo rischia di maniere tristezza, sterilità, frustrazione. Ecco, allora, permettiamoci di applicare la categoria anche alla Madre dice. E a seguirla non solo nel sacrificio di sé che sicuramente ha fatto, perché povera donna ne ha passati di tutti i colori, ma di più nel dono di sé che anche sicuramente ha fatto, perché aveva un amore per il carisma, aveva una passione per quello che andava a fare che era del tutto eccezionale, lei ha abbracciato con tutta se stessa quell'ideale, ha contagiato le proprie compagne, madre Stefania, e le altre due che hanno cominciato con lei per poter poi lavorare e, e, e iniziare questo progresso un dono che è stato per lunghi anni infruttuoso perché sappiamo appunto che non ha portato subito alla nascita dell'istituto e quando l'ha portata lei è morto però è che è stato sicuramente fruttuoso poi alla lunga col passare degli anni un dono che non si è spaventato per il vuoto per il silenzio per le vicende dolorose forse anche per le chiacchiere non ha accettato eh, scusate non ha cercato un immediato ritorno ma ha continuato a donarsi in quella quotidiana fiducia allora come possiamo imparare da madre vice il dono di noi stessi abbiamo parlato di offerta facciamo un passetto in avanti il dono conosco una persona non è la scusa se ti cito che mi dice a me piace fare le regali il dono ha in sé un, un, una gioia e altrimenti non è dono no? si ferma appunto alla prima dimensione quella del sacrificio che per quanto valida sia non è sufficiente allora la madre dice come maestra di dono di dono di noi stessi di dono quello che siamo di quello che sappiamo fare di quello che abbiamo seconda caratteristica sono tre, eh? faccio presto lo spirito di fede e di preghiera che la madre aveva un'intima unione con Gesù testimoniata dalle molte lettere che abbiamo e che, dice padre Venturini le faceva dire ad ogni azione che compiva è per te Gesù forse ci sembra qualcosa di infantile a volte, no? di altri tempi ma in realtà questo fa parte di quei piccoli passi possibili che aiutano la vita spirituale sentire cioè che ogni più piccola cosa che facciamo è alla presenza del Signore è per te Gesù chiedere i sentimenti del Signore in quell'istante, in quella situazione in quel momento magari anche di rabbia, di tristezza o di soddisfazione che stiamo vivendo sentire comunque il suo sguardo nella nostra vita saperlo vedere nei fratelli e nelle sorelle che abbiamo accanto anche quando magari non gli assomigliano molto è per te Gesù Io credo che è una piccolissima cosa ma che ci può aiutare molto vivere bene la preghiera con fedeltà offrendo a Dio anche i momenti di aridità o di distrazione ci aiuta a questo a sentire che la nostra vita è consacrata a Dio sempre, in ogni momento, in tutto, anche quando magari ci sentiamo inutili o distanti. Madre Bice ci dice Padre Venturini che beva la pratica dell'attenzione al momento presente. Anche questo non è proprio da buttare via come devozione del passato la pratica dell'attenzione al momento presente vuol dire che il momento presente è l'unico che abbiamo per amare è l'unico di cui dobbiamo fare attenzione per non farci scappare l'occasione pesare le parole, i gesti fare attenzione a quello che si dice, a quello che si fa perché la spontaneità non è mica sempre una virtù ah ma io dico quello che penso forse devi anche pensare se quello che dici fa bene alla persona che hai davanti attenzione al momento presente serve davvero a qualcuno quel pensiero che c'è sulla lingua o forse serve di più il silenzio quell'esortazione, quel rimprovero quella battuta che magari per me non hanno un gran peso quanto peso hanno per la persona che ho davanti mi acquisto per dirla vigilo anche sul linguaggio non verbale attenzione al momento presente mi chiedo se il mio atteggiamento la mia parola può ferire qualcuno o a volte mi nascondo no? dicendo ma io sono fatto così l'altro deve accettarmi eh o peggio ah ma Dio mi ama così Certo che Dio mi ama così, ma Dio mi vuole migliore. Attenzione al momento presente. Ultima virtù di madrepice. Ultima, che tante altre, l'ultima che affrontiamo Non abbattersi mai nelle difficoltà che incontriamo nel cammino spirituale è ancora un insegnamento della benedetta vostra madre essa diceva che è proprio vero che le difficoltà superate diventano mezzo più spedito perché per superarle bisogna allungare il passo e per conseguenza il cammino è fatto più presto non abbattersi mai nelle difficoltà che incontriamo e prendere gli ostacoli come mezzo per accelerare il passo per scavalcare e fare più strada Questo non significa come a volte si leggeva nella spiritualità del tempo, purtroppo si legge anche ora ogni tanto che Gesù invia le difficoltà a quelli che ama. Te prego. Hm? Eh, però ci aiuta a credere comunque che, come dice quel bellissimo passaggio di Romani 8,28, tutto concorre a bene di coloro che amano Dio. E cioè, se sei capace di vivere nell'amore di Dio quello che ti capita, tutto concorre al bene. Tutto ti permette di camminare, tutto può renderti migliore. Mi diceva un amico mentre facevo questa, questa meditazione, a cui ne sono successe veramente un po' troppe. Ho imparato di più in questi due anni ultimi che nei vent'anni di vita consacrata che ho vissuto per arrivare lì eh, non è automatico perché le difficoltà ci possono anche abilire ci possono fermare ci possono abbattere possono renderci cinici cattivi, depressi ma le difficoltà ci possono anche aiutare ci possono permettere di fare appunto quegli scatti in avanti quei passi in avanti che ci permettono di amare ancora di più Gesù avrebbe potuto reagire alla cattiveria degli uomini, al loro rifiuto, all'impotenza che lui stesso avrà sentito. Se non mi volete, pazienza, poteva dire così. E invece ha reagito donando di più, donando tutto, amando fino alla fine, donando se stesso. Ai frutti ci pensa poi il Padre e a farci camminare più speditamente verso di Lui eccoci dunque questi tre passaggi ci possono aiutare no? aiutare a riflettere anche sulla nostra, sulla nostra vita consacrata la passione, il dono di sé l'attenzione la, al momento presente non scoraggiarsi nelle difficoltà e farle diventare trampolino, invece, per amare di più. E oggi facciamo allora memoria di questa particolare relazione che ha unito Padre Mario e Madre Vice, e da cui è nata l'opera, perché entrambi sono all'origine di tutta l'opera, maschile e femminile. E questo è un tesoro, eh? perché quasi tutte le congregazioni nascono o da un uomo o da una donna oppure, insomma, dalla donna nasce il brano femminile, da, insomma ci sono varie, invece noi abbiamo questa, questo dono di avere un padre e una madre di tutta l'opera e, e possiamo dire con quel minimo di orgoglio, tanto noi abbiamo tante povertà e su qualcosa possiamo anche gloriarci, che forse siamo più completi di altri perché nasciamo da questa reciprocità tra uomo e donna che la natura ci insegna è il modo del, no, naturale della generatività nasciamo da una regola scritta a quattro mani da un imparare l'uno dall'altro da un apporto reciproco per la vita dell'altro conservare questa eredità rimane importante per noi cercare come fare a conservare questa eredità è un impegno per il presente e per il futuro, che sia come suore, che come padri, che come amici aggregati credo abbiamo. Concludo rapidamente, perché anche oggi parlo troppo, con l'accenno patristico, oggi è il mio padre, quindi Gregorio di Nissa. Gregorio di Nissa aveva una sorella maggiore che si chiamava Macrina lui la stimava molto Gregorio di Missa è il primo che scrive una biografia cristiana, femminile quella della sorella il primo che parla bene di una donna che la fa protagonista addirittura del suo dialogo di anima e risurrezione in cui parlano appunto dell'anima e della risurrezione e è lei che insegna lui la mia maestra mi diceva quindi una reciprocità che per la prima volta entra nella chiesa con Gregorio di Nissa e sempre Gregorio di Nissa usa come metafora dell'ascesa dell'anima dell'uomo a Dio il modello della sposa del cantico quindi una modello femminile l'uomo, la sua anima, la sua spiritualità è questa sposa che desidera lo sposo e quindi si mette in cammino finché non l'ha trovato come la sposa del cantico. Eh, credo che sia importante no? questo uso anche delle categorie, delle persone, della donna, delle donne per parlare della vita spirituale, per parlare del proprio progresso spirituale con questa accentuazione sull'amore, sulla relazione, sul desiderio che sono così importanti nella vita spirituale che forse sono più spesso incarnati, vissuti, espressi dalla dimensione delle donne. È dunque nella vita concreta, nelle relazioni concrete, che impariamo l'amore. Nelle relazioni concrete, la vita concreta ci chiede di imparare da tutti e da tutte e di poter poi crescere insieme. Per il vostro meditazione biblica, se volete, potete leggere alcuni dei brani di incontro con Gesù, con le donne, la Caranea, Marco 7, 24, 30, Emorroissa, Marco 5, 21, 34, l'unzione di Betania, che leggiamo il Lunedì Santo, che è così bella e importante, secondo Giovanni 12, 1-8 oppure qualche altra figura femminile che vi può piacere all'interno della, della scrittura e che può aiutarvi nel cammino.